Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Lo Sgabello, il format dedicato all'immobiliare dei servizi è realizzato in esclusiva per il blog gerardopaterna.com Casago e Instant Buyer, di questi argomenti abbiamo già parlato in passato, Casago è già stata ospite qui allo Sgabello, quindi non vi parlerò dei 300 milioni di euro raccolti negli ultimi tre anni, non vi parlerò dell'acquisizione di Realistico. Non vi parlerò dell'entrata di Exor in Casavo, piuttosto affronteremo il tema da un altro punto di vista. E Lo facciamo ovviamente in compagnia di Giorgio Tinacci, grazie, fondatore e amministratore di Casavo. Ciao a tutti, grazie Gerardo. Bentrovato. Grazie. Allora, oggi parliamo di comunità immobiliare, di come Casavo sta sviluppando un ecosistema delle competenze, del presidio e della professionalità attraverso i mediatori. Allora, Casano sviluppa il valore anche attraverso l'intervento degli agenti immobiliari. Quanto è importante il presidio territoriale? Molto importante. Eh, noi, come forse molti sanno, abbiamo fatto questa scelta fin dall'inizio di costruire un modello inclusivo delle agenzie immobiliari consapevoli del valore relazionale appunto del ruolo dell'intermediario nei confronti del consumatore eh, la collaborazione ormai ne parleremo dopo immagino eh, si sviluppa su tanti fronti sicuramente avere un presidio locale all'interno della microzona di riferimento riesce a rinforzare il rapporto di fiducia nei confronti del consumatore che sia questo la persona che vende o che acquista la casa quindi è estremamente importante. Okay. qual è il profilo eh, tipo, l'identikit dell'agente immobiliare che lavora in modo continuativo con Casale? Ma allora, ce ne sono tanti, devo dire che se guardo a chi fa forse più volumi di compravendite con noi sono agenzie storiche del quartiere eh, che magari esistono da 10-20 anni sul territorio eh, non necessariamente appartengono a delle reti di franchising eh, e quindi sono state magari agenzie che hanno capito fin dall'inizio, ci hanno dato fiducia, hanno capito il valore di lungo termine della nostra proposizione eh, e sono agenzie che hanno una forte attenzione al servizio e alla qualità che erogano nei confronti del consumatore. Questo vuol dire seguire il cliente veramente a tutto tondo durante l'arco della transazione eh, e quindi sono agenzie che anche a cui piace il modo nostro di lavorare, quindi c'è anche un fit valoriale, tra virgolette, con Casavo. Ah, questo è interessante. Quindi, insomma, eh, diciamo che le professionalità quindi sono trasversali, possono essere affiliate o indipendenti, sì. immagino quindi agenzie con una certa esperienza, ben radicate, che possono in qualche modo accrescere il valore del servizio che Casavo offre. Ok, ok. Allora, invece parliamo un attimo di Doris, che non è la tua fidanzata, no. ma, ricordiamolo, una piattaforma tecnologica dedicata agli agenti immobiliari partner. All'interno di questa piattaforma il partner che cosa trova? Trova visibilità extra per i propri immobili, potendo pubblicare sul sito Casavo gli immobili in vendita, può ottenere un'offerta di acquisto sui propri immobili, può accedere al tool numero uno in Italia per le visite virtuali che è realistico, ma può anche accedere ad una serie di iniziative di formazione digitale, adesso cercheremo di capire fin dove insomma Doris si spingerà. Intanto ci racconti un po' il perché di questa, di, di questa costruzione, di questo ecosistema nascente intorno all'agente immobiliare e, per l'appunto, fin dove si spingerà Doris? Sì, allora diciamo che noi quando siamo partiti la relazione con l'agenzia era puramente commerciale, puramente offline, niente di digitale. Quindi semplicemente compravamo e vendevamo attraverso sostanzialmente agenzie immobiliari partner. Questo poi ci ha portato ad avere sostanzialmente migliaia di relazioni sul territorio con agenzie di diversa natura. Quindi cosa abbiamo detto? Abbiamo detto ok, perché non facciamo leva sulle nostre competenze distintive tecnologiche e cambiamo un po' il paradigma, cioè trasformiamo questa relazione da essere qualcosa di puramente commerciale offline a uno strumento tecnologico sostanzialmente, secondo la nostra natura, no? che è di fatta forma transazionale, molto locale, relativa alle aree metropolitane. Quindi quello che abbiamo fatto, è abbiamo trasferito eh, la nostra offerta su Doris, inizialmente era semplicemente una dei canali di comunicazione per mandarci le offerte. Quello che stiamo facendo adesso è che stiamo integrando tanti servizi eh, e lo stiamo scoprendo via via, cioè in base a ciò che capiamo che il mercato ci sta chiedendo, in particolare l'agenzia con cui collaboriamo, integriamo la nostra offerta. Ad oggi, come dicevi tu, ci sono eh, sostanzialmente tre servizi principali. Il primo è quello di poter richiedere le offerte come stand buyer su immobili in varie modalità, la possibilità di accedere ai virtual tour di realistico e agli altri servizi di realistico che sono integrati ad oggi. Terzo punto è poter appunto, pubblicare gratuitamente i propri immobili sulla piattaforma di Casavo, che è una piattaforma diversa dalla classica piattaforma di annunci in modo gratuito. Eh, e via via stiamo testando nuove cose, ecco. sicuramente quello che vogliamo fare è offrire dei servizi che siano in linea con i bisogni delle agenzie, ma più che altro che siano distintivi rispetto alle nostre competenze come piattaforma di iBuyer. Ecco, l'idea qual è? Quella di una maggiore fidelizzazione, probabilmente dare continuità alla relazione con l'agente immobiliare, suppongo. Sì, ci sono sì, ci sono sempre due aspetti, da un lato c'è sempre l'obiettivo di offrire la migliore esperienza al consumatore, che sia il venditore o che sia l'acquirente, eh, e dall'altro ovviamente aiutare o comunque eh, agevolare e fidelizzare come dicevi tu le agenzie immobiliari che vogliono collaborare con noi. Ok, mi pare che gli annunci si possano caricare senza troppa difficoltà perché ormai siete integrati con un certo numero di gestionali, anche quindi non c'è sì. bisogno di fare car l'ennesimo caricamento a mano inserzioni. No, è no, no, no, no. Okay. abbastanza semplici, siamo integrati con in i principali, direi, eh, channel manager, CRM del caso in okay. Italia, sì. Ok, eh, allora, rose e fiori, ma non c'è rosa senza spine e la spina di oggi sta in una domanda che sento no, da taluni che riguarda proprio la provvigione, un, un tema molto sentito da, da, dagli agenti immobiliari, insomma questo instant buyer che, sentire alcuni, paga commissioni basse all'agente immobiliare. Cosa come rispondiamo? Cosa raccontiamo? Ma allora, eh, c'è da dire che per noi, eh, nel senso impariamo facendo gli errori, è un processo iterativo, quindi eh, in realtà lo schema commerciale delle, delle commissioni agenzie è cambiato tantissimo nel tempo. Secondo me è rimasto un po' eh, lo stereotipo dei primi tempi quando non ci potevamo neanche permettere grosse risorse di marketing in cui avevamo adottato uno schema dove se acquistavamo da un'agenzia pagavamo l'1%, dopodiché gli veniva dato un mandato in esclusiva per commercializzare nuovamente l'immobile e pagavamo un altro 1%. E la logica era semplicemente che l'agenzia comunque prendeva le sue commissioni da venditore e acquirente e ciò che pagava Casavo effettivamente era commissione aggiuntive sullo stesso immobile no? eh, quello che abbiamo fatto nel frattempo è dividere un po' le categorie di partner, cioè ci sono agenzie con cui eh, principalmente commercializziamo gli immobili eh, e di conseguenza, avendo accesso a molti mandati di rivendita, eh, possiamo, possiamo fare leva su questo e quindi minimizzare le commissioni d'acquisto. Ci sono però tutta un'altra serie di categorie di agenzie eh, a cui non interessa magari rivendere i nostri immobili o avere un mandato dall'inizio alla fine sullo stesso immobile, Uh, e quindi da, con queste agenzie in realtà noi paghiamo le commissioni, le commissioni di mercato, mercato. Sì, esatto. ok quindi insomma più tranquilli si sì, un sospiro di sollievo dall'altra no. parte <ride> ecco quindi bene bene allora ehm, adesso eh, allarghiamo facciamo una domanda fu fuori copione improvvisiamo un po' allora ehm, noi abbiamo osservato anche diciamo eh, neg negli Stati Uniti i più grossi player adottare da subito una politica di se vogliamo sfruttamento no? di, di utilizzo dell'agente immobiliare, oggi invece si sta riportando un po' al centro la competenza e il servizio che l'Agenzia può in effetti dare. Eh, Casaro dalla prima ora è stata sempre molto orientata invece al, diciamo, al valore dell'agenzia vi eh, stanno venendo dietro gli altri americani, vi stanno copiando oppure eh, di solito sono so, so sempre loro quei riferimenti ma ho la sensazione che oggi probabilmente abbiate voi segnato diciamo, una nuova direzione sì allora no, non credo, no, non so se ci hanno copiato, questo non lo so però diciamo che in realtà eh, c'è stato un po' tutto un cambiamento, no? perché se noi guardiamo l'evoluzione dei modelli innovativi dell'intermediazione negli ultimi anni, siamo, siamo partiti da un concetto di pura disintermediazione digitale certo. che non ha funzionato, è un dato di fatto, eh, dopodiché siamo passati a dei modelli dove anche lì si giocava molto sulla componente tecnologica, si, si giocava su aspetti un po' più di breve termine, di, di, le fini basse. Eh. E adesso invece siamo tornati nuovamente a dire ok, mettiamo la competenza relazionale al centro dell'agenzia, eh, quello che riusciamo a automatizzare, industrializzare, digitalizzare a livello di back office lo possiamo fare per massimizzare il valore relazionale del ruolo dell'agenzia immobiliare. Eh, e secondo me questa è una componente importante, io non credo che Uh, il mercato si disintermedierà. Io credo che il mercato continuerà ad essere intermediato, semplicemente cambierà completamente la dinamica dell'intermediazione grazie all'utilizzo della tecnologia. Uh, e noi siamo parte di questo, nel senso secondo me il servizio di stand by e come piattaforma è uno strumento a tutti gli effetti che le agenzie possono utilizzare per far meglio il proprio lavoro, per farlo in modo diverso secondo i bisogni uh, attuali del, uh, del mercato. Credo che sia stata una scelta positiva che abbiamo fatto all'inizio, eh, tanti ci stimolavano a dire ok ma perché non vi si intermediate chiuso tutto, siamo stati molto più umili anche perché secondo me il mercato immobiliare non è un mercato dove tu ti puoi permettere di fare uno strappo eh, tecnologico importante dall'oggi al domani, è un mercato dove ci vuole tanto tempo per fare tanti passaggi e dove... C'è tanta uh, irrazionalità anche da parte del consumatore, quindi non, non stiamo parlando di noccioline, stiamo parlando di acquistare o vendere una casa che è il più importante investimento di una persona in media. Quindi sì. Ok, quindi insomma, per gli agenti immobiliari un'opportunità uh, è proprio quella di entrare in contatto con Casavo scoprire i servizi, eh, diciamo, offerti eh, alla, alla community e provare sul campo eh, se Casavo può davvero essere un valore aggiunto nella vostra operatività quotidiana. Ricordiamo le città dove siete presenti? Siamo a Milano, Roma, Firenze, Torino, Bologna e Verona, poi okay. anche Madrid in Spagna però. Eh, okay. è di interesse. perfetto, ma a Genova io conosco un sacco di agenti sì. immobiliari, ho, ho messo anche la crevata con lo stemma di Genova oggi, non so se si vede, che mi dicono ma dovete sbarcare a Genova, eh? allora ci, ci pensiamo, sì, allora, è un ci po' avevamo, complicato come ci mercato. Aveva, ci avevamo <ride> pensato, devo essere sincero, avevamo parlato anche con alcune delle agenzie immobiliari che conosci tu, sì. eh, avevamo un po' di dubbi, non avevamo tanta esperienza all'epoca, sì. eh, perché comunque è un mercato dove il centro ha delle logiche nervi, certo. ha delle altre logiche, sì. Eh, la, la, la ristrutturazione dell'immobile non è banale perché è un patrimonio molto particolare è vero eh, quindi diciamo non avevamo abbastanza competenze le spalle larghe per affrontare quel tipo di mercato all'epoca e non l'avevamo priorizzato è sicuramente un'opportunità e ce l'abbiamo sotto sì. va bene va bene quindi continueremo nel corso dei mesi a osservare le novità e l'operatività di Casavo con grande interesse. Grazie, grazie. Giorgio per essere insomma, stato con noi, so che sei molto impegnato, averti qui eh, oggi è davvero un onore. Grazie, grazie mille via. Gerardo e grazie a tutti voi. Prima di chiudere ti ricordo che se hai un progetto, un prodotto, un servizio da presentare al mercato immobiliare e vuoi farlo attraverso questo sgabello, puoi iscrivere allo sgabello chiocciola gerardopaterna.com. A presto!